Sapevi che alcuni cereali sono ottimi per la gestione del colesterolo e che non è vero che la pasta fa ingrassare? Cerchiamo di capire insieme qualcosa in più su questi alimenti.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 Oggi parliamo di cereali, con una visione abbastanza allargata da comprendere anche quelli che, pur non essendo tali, vengono usati nella stessa maniera, ovvero gli pseudocereali. Ma andiamo con ordine. Classicamente si intendono per cereali le piante appartenenti alla famiglia delle poacee, meglio nota come graminacee. Eh, si distinguono in cereali maggiori e cereali minori eh, sulla sola base merceologica, i cereali maggiori sono quelli più venduti come mais, frumento e riso, mentre i cereali minori sono quelli meno diffusi come orzo, farro, segale, avena, sorgo e tanti altri. Eh, ribadisco, è una semplice distinzione commerciale, non c'è nulla che indichi che ad esempio il mais sia migliore dell'avena. Nella nostra alimentazione vengono generalmente usati i chicchi, le cariossidi della pianta, eh, per vari tipi di lavorazioni. Si possono ricavare dei prodotti grezzi, ad esempio il riso, l'orzo, il farro, sono spesso usati come chicchi. Eh, oppure possono, possono venire macinati eh, per produrre farine e da esse si ricavano alimenti più elaborati, come per esempio la pasta e il pane. Esistono poi altre piante che vengono usate esattamente come i cereali, ma non sono graminacee, eh, il grano saraceno, la quinoa e l'amaranto. Complessivamente queste vengono chiamate pseudo cereali proprio perché sono assimilati ad essi. Oltre a queste distinzioni diciamo prettamente botaniche ci sono poi altre distinzioni commerciali e di uso. Ad esempio esistono prodotti raffinati, prodotti integrali e molte gradazioni intermedie. Per prodotto integrale si intende una farina, un chicco o un derivato ottenuto dalla lavorazione o commercializzazione del chicco intero. La cariosside è formata da vari strati e se non vengono eliminati abbiamo quindi l'integrità del chicco quindi il riso integrale o farina integrale quando invece gli strati esterni vengono rimossi e si rimane solo col cuore del chicco quello che viene chiamato endosperma allora abbiamo il prodotto raffinato potremmo dire in questo caso che il chicco viene sbucciato quando avviene questa elaborazione abbiamo prodotti come il riso brillato l'orzo perlato è la classica farina bianca ci tengo a precisare una cosa um, la farina bianca è identica alla farina integrale solo più povera non c'è nessuna aggiunta nell'una rispetto all'altra um, si dice spesso che la farina bianca sia un veleno ma in realtà se lo fosse lo sarebbe anche quella integrale perché è semplicemente il frutto di un impoverimento di quest'ultima come dicevo poi ci sono anche situazioni intermedie esistono infatti vari tipi di farina a seconda di quanto è raffinata partendo dall'integrale abbiamo poi la semi integrale detta anche farina 2 poi abbiamo la farina 1 la farina 0 e la farina 00 che è la più raffinata la più impoverita dal punto di vista della perdita della struttura del chicco prima di parlare di altri tipi di farina devo necessariamente parlare dei valori nutrizionali in generale dei cereali in queste immagini ho messo alcuni cereali o prodotti derivati come esempio ho usato le tabelle del crea quindi mi sono limitato agli alimenti inclusi in esse ad esempio in quelle tabelle non c'è il grano di per sé. Eh, ho fatto solo una piccola aggiunta riguardante il contenuto di calcio nella pasta integrale perché quel nutriente non c'è nella scheda della pasta integrale del CREA e quindi l'ho preso dal database dell'Istituto Europeo di Oncologia. Infine i fiocchi da vera sono evidenziati in giallo perché sono qualcosa di particolare che spiegherò alla fine quindi per il momento ignoriamoli. Prima di tutto vediamo che con l'eccezione della pasta di semola ovvero la classica pasta più usata il consumo di amido si aggira intorno ai 65 grammi per 100 grammi di prodotto o poco meno. L'amido è uno zucchero complesso ed è il motivo per cui molti chiamano carboidrati questi alimenti. Personalmente ho sempre pensato che un contenuto di carboidrati del 65% fosse decisamente insufficiente per chiamare un alimento carboidrato, dato che è come chiamarlo zucchero, ma purtroppo la norma è questa. La pasta di semola raggiunge quasi il 73%. Un'altra cosa notevole in questi cereali è il contenuto di fibre. Di nuovo, la pasta ne ha poche, 1,7 grammi in 100 grammi di prodotto, ma tutti gli altri ne hanno molto di più e possono essere un'ottima fonte di fibre nella dieta quotidiana. Una nota interessante sulle fibre riguarda l'avena e l'orzo. Nelle fibre di questi cereali sono presenti i beta-glucani, un tipo di fibra estremamente efficace nel controllare i livelli di colesterolo nel sangue. Se qualcuno dovesse avere problemi di colesterolo consiglierei senza dubbio una dieta ricca di avena e orzo. Il motivo per cui alcuni valori sono così diversi nella pasta rispetto agli altri prodotti è da ricercare nella sua lavorazione. Il tipo di farina usata è 00 quindi è molto impoverita la differenza sostanziale tra un prodotto integrale e un prodotto raffinato è proprio qui il prodotto integrale ha molti più nutrienti e percentualmente meno zuccheri rispetto al prodotto raffinato Ecco perché i nutrizionisti sono fissati con i prodotti integrali. Abbiamo comunque un discreto contenuto di proteine che, nel caso dell'avena sono di ottima qualità, arrivando quasi alla completezza amminacidica. Considerando il grano saraceno e gli altri pseudocereali, inoltre, ci arriviamo senza problemi. Le proteine di questi alimenti sono complete come lo sono quelle delle uova e della carne. La proteina principale dei cereali è il glutine, quindi, il consumo di questi alimenti deve essere evitato in caso di celiachia. Fortunatamente gli pseudocereali non sono graminacee quindi possiamo sfruttare le loro ottime proteine anche in caso di sensibilità al glutine perché non lo contengono. Andiamo ora a vedere i micronutrienti. Di nuovo nella pasta ci sono poco calcio e poco ferro ma negli altri alimenti in elenco eh, le quantità aumentano fino ad arrivare al grano saraceno che diventa una fonte di calcio non indifferente. Ricordo comunque che per assimilare il ferro da questi alimenti Va aggiunta al pasto una fonte di vitamina C, come un frutto, ehm, altrimenti l'intestino non riesce ad assorbirlo. Andando a vedere questi valori, sembra quasi che più il prodotto è di nicchia e più è nutriente, ed effettivamente è qualcosa che si riscontra anche negli altri casi. In media il farro e l'orzo sono più ricchi di minerali e vitamine rispetto al riso e alla pasta, e gli pseudocereali sono ancora di più. Ho evidenziato i fiocchi d'avena perché, a giudicare dai numeri, sembrano molto diversi dalle farine d'avena. Hanno evidentemente meno proteine ma anche più fibre e c'è differenza anche in calcio e ferro. Sembrano quasi due mondi diversi. Probabilmente questi effetti sono dovuti all'azione combinata di due tipi di lavorazione diversi. La farina d'avena è semplicemente il chicco macinato mentre il fiocco è anche disidratato oltre che lavorato e magari eh, almeno parzialmente impoverito delle parti esterne. Quindi questa pesante lavorazione influenza anche i valori nutrizionali. Torniamo ai tipi di farina eh, presenti sul mercato e distinguiamo la semola dalla farina bianca. Eh, la differenza la fa il tipo di grano usato. La farina bianca viene da una varietà chiamata grano tenero, mentre la semola deriva dal grano duro. Sono semplicemente piante diverse, tutto qui. La farina manitoba è una farina particolarmente ricca di glutine, quindi è più proteica. Si chiama così perché teoricamente deriva dalla zona canadese omonima, ma in realtà eh, tutte le farine ricche di glutine vengono chiamate Manitoba. Eh, la particolarità del glutine è quella di facilitare la panificazione, quindi è molto usata per prodotti da forno vari. Infine esistono anche alcuni cereali chiamati glutinosi, come ad esempio il riso glutinoso. Ebbene in questo caso il glutine non c'entra nulla, la parola glutinoso viene usata come sinonimo di colloso ed è una particolare varietà di riso molto ricca di un tipo di amido chiamato amilopectina che lo rende in cottura appiccicoso. Ma anche in quel caso il riso non contiene glutine, è molto diffuso in oriente ma non è difficile trovare prodotti derivati da esso anche qui da noi, magari nei ristoranti etnici come ad esempio i piatti di gnocchi di riso eh, nei ristoranti cinesi. Dopo questa carrellata di caratteristiche siamo giunti ai consigli nutrizionali. I cereali fanno parte della base della dieta mediterranea, andrebbero quindi consumati quotidianamente. Dal punto di vista nutrizionale, soprattutto se consumati integrali, apportano mille nutrienti diversi e sono quindi preziosi nell'alimentazione. Non esiste al mondo un singolo alimento che faccia ingrassare solo perché viene mangiato e la stessa cosa vale per il pane e la pasta. Uh, non si ingrassa mangiando pane e pasta si ingrassa mangiandone troppa uh, come si ingrassa mangiando troppo pollo o troppo salmone un consumo quotidiano di questi alimenti è anzi consigliato nella maggior parte dei casi diamo inoltre una possibilità agli pseudocereali: grano saraceno quinoa e amaranto perché sono estremamente nutrienti e possono essere una fonte proteica importante